Ci sta il controllo Green Pass. Grazie. Ciao ragazzi allora chi rappresentate voi qua dentro? Rappresentiamo la classe seconda C del liceo Alberti. Ok, cosa vi occupate? Ci occupiamo della visita, di, della visita guidata nel museo del Luca di Martina in cui siamo adesso. Ok, cosa troviamo all'interno di questo museo? Sostanzialmente è una raccolta di ceramiche e porcellane e comprende collezioni dal 600 a.C. riguardante il periodo cinese quando la procedura nacque fino al appunto, 1700 circa col periodo di, dei Borbò ok Quindi, cosa rappresenta il fai in questo il momento ok va bene grazie mille ragazzi Prego. buona giornata ragazzi questo è il pianoforte forte non lo so se c'è un microforte fate zitto come fa a me Ragazzi, non si potrebbe fare, in teoria. Dovessi consigliare ad un tuo coetaneo di inserirsi nel fai, perché? Ma perché è un'esperienza unica, indimenticabile. Riesci a parlare con delle persone, lo fai anche in maniera libera, no? sì. parli con delle persone, riesci ad abituarti all'ambiente, a quello che poi sarà un giorno forse il tuo lavoro. Sì. E non... anche un modo per rompere il ghiaccio, per fare un'esperienza diversa da quella di stare a scuola e parlare con il professore, di esporre. A scuola tu impari, però quella che è la pratica, questo nel... potrebbe essere un esempio, quindi quella che è la pratica. Abbiamo fatto una bellissima esperienza e la consiglierei. Allora, come sono andate queste giornate fai? Avete visitato tutti i siti che abbiamo aperto a Napoli. Come è pareri? È stato bellissimo. Abbiamo visitato prima, ieri abbiamo visitato la zona dei vergini della Sanità. È stato organizzato benissimo, ottima accoglienza, molto bravi ragazzi nelle scuole che facevano da volontari e molto interessante, molto interessante e oggi è di mattina, il tempo è meno bello, però l'accoglienza è stata ottima e quindi speriamo di riuscire a vedere anche sicuramente un'altra bella cosa. E quindi siamo molto contenti, complimenti e grazie al Fai per aver fatto anche quest'anno un bellissimo lavoro. Grazie. ha sempre nuovi siti da visitare: sì. il palazzo della principessa è, del... è stato molto, molto interessante, interessante, piacevole, eh, i ragazzi molto bravi. Per noi è stata una giornata bella. Perché consigliereste ehm, di fare la Tessera Fai? Perché grazie alla Tessera Fai si può accedere a siti che di solito sono chiusi, anche nelle giornate Fai. Immaginate ieri il porgiore dei cristallini e addirittura i cantieri di ristauro in corso di alcuni. Quindi fate la tessera fai. Va bene, grazie. Grazie mille. Ciao. Cosa ti occupi? Cosa, qual è il tuo ruolo? Ok, come vi siete trovati in queste giornate diciamo di primavera? Molto bene, il flusso delle persone è stato veramente molto incoraggiante, soprattutto dopo la pandemia. Quindi oh. ottima giornata. Ok, grazie mille. Grazie a te. Oh. Allora, volevo farti una domanda. Che ruolo occupi in questo momento? Sono un volontario della protezione civile e qui stiamo facendo prevenzione, sicurezza e. Nel caso qualcosa. Uh, come valuti questa esperienza che hai fatto? No, è, è andata tutto bene, le persone erano cordiali, tutti... Sì. Sì, sì. Ok, grazie mille. Allora, Elio, qual è stato il particolare della Floridiana che ti ha attratto di più? Allora il particolare che mi ha attratto di più è la Floridiana, sicuramente la parte del giardino eh, che è stata riaperta da poco perché credo che la Floridiana sia comunque un bene comune da tutelare e valorizzare come, così come qualsiasi bene culturale eh, che abbiamo in Italia e poi ovviamente l'altra parte della Floridiana, la bella è quella del Belvedere ma anche e soprattutto il Museo delle Ceramiche che non sempre diciamo, è accessibile al pubblico. e Ho potuto scoprire, anche grazie al FAI, tutti i beni che, sono, che vi sono al suo interno. Ok, tra gli altri siti FAI che sono stati aperti a Napoli, quale ti sarebbe piaciuto andare a visitare, se avessi avuto la possibilità? Mi sarebbe piaciuto visitare anche l'orto botanico, però Uh, mi fa piacere che il FAI comunque uh, apra dei siti anche in quartieri meno conosciuti come la sanità che però nascondono un uh, grande potenziale. Perché consiglieresti ad un coquetaneo di entrare a far parte del FAI? Bah, consiglierei ai miei coquetaneo di entrare a far parte sì. del FAI perché così uh, si può avere un contatto diretto sia con l'organizzazione e quindi capire cosa c'è dietro diciamo, la fondazione del FAI e capire meglio diciamo, lo scopo della fondazione ma anche per avere un contatto più diretto con i beni che FAI mette a disposizione. Allora Elio sei il nostro volontario da molti anni e hai fatto anche accoglienza, hai fatto il narratore, quale esperienza ti ha dato di più? Allora, l'esperienza di narrazione è sicuramente la migliore perché mi permette di conoscere il sito storico, eh, di narrare come se fossi una vera e propria guida turistica ed è sicuramente molto bello.